Ma ti è suicidato Ha quittato No Ma no io prendo la kill Cioè la gente è quinta ragazzi cioè. Quinta quinta Tanto non ce la farai mai Dai quinta Ho una mira ti di ti merda 29 Ho guardato il bianco. Morto Niente fraccato un altro. Oh. White. Fatto. Non non sì, finirlo. Mi, finirlo. Sì, arrivo. Io devo fare il soccorso tio. Fatto. Non muoio, sono muoio. Fa. Devo fare... No, no, no. Facciamo. Facciamo. Facciamo. Facciamo. Facciamo. Facciamo. Facciamo. Facciamo. 105 a 1, 105 a 1, Alla Dark Bomber. 4-1. C'è l'altro. Niente, te te mangio, te mangio! C'è l'altro. Tiro, pure, medico. Preso Preso? Chiuso, chiuso, morto uno. Fatto? In volo, in volo, in volo. Ci sono ancora 20 persone, ragazzi, da killare. Venga, Possiamo fare 30 kill. Eh. Ok. Ma cosa sta facendo? Vai, vai. Ma cosa fa? Butto giù tutto. Marco. Ok. Le sarro, le resta, resta, resta, resta, resta, resta, resta, resta, resta, resta, resta, Dietro, vai, vai, Dietro, entro, dietro, entro, anche questi dietro qua, Questi qua, questi qua Andiamo Sono sì, resta, resta, resta, resta, tantissimo, resta, resta, resta, Veniamo tutti e tre, venite, venite questo muro. Vai. Morto. Straccato un altro. Morto. Bravo, mancalo l'ultimo Dov'è? Sono qua sotto. Morto, morto, morto. Bravo Allo spasso oro. bianco. Niente. ho unito 4 4 200 morti blocchi non si vede il buffo 30 30 30 In 30 One shot, one shot, uno. 30 30 Morto uno. Vai da un pad? No. Come l'ho lasciato? L'ho fatto? No, no, sono morto. Traccato? No, l'hanno ammazzato, cazzo. Traccato? Ma non siete voi questo? No, no. eh no Pensavo che ero Morto uno oh. Bravo. Spara, spara, spara, non ho vita Probabilmente eh, che, che finiscono un anche i mazzi aria. fatto uno. Neanche l'ultimo. Bianco! Piccone, piccone. Piccone. Quanti chi? Raga io si vicino. 31 31 kill win ragazzi, questa si pubblica. Prima partita del God con la fotocamera. GGT, 31 kill win.